Oh, bambine, finalmente un buon pranzo. Avevo una fame. <ride> Mamma? Sì, amore, dimmi. Mamma, mancano le bicchieri a tavola, poi andagli a prendere, grazie. Anche finirla tu la tavola, ormai sei grande. Non sono io la vostra schiavetta. <ride> Allora, che Anni, Passi il ketchup Oh. We'll go and Così. Così Papà! Papà non c'è l'esercito sangue! Ma cosa c'è, bambine? Sto facendo, sto facendo? Spero non ci sono... penso! Ma siete mate? Mi avete fatto venire un colpo! ragazzi mi bendico per lo stesso che mi ha fatto prima la mamma prima di tutto dobbiamo prendere i patadini che sono ballonissime anche mia mamma allora prima di tutto dobbiamo togliere il tappo allora allora dobbiamo togliere qua la carta poi mettere il patricone sopra il piatto mettere lo slime qua dentro vediamo la roccia di mia mamma perché lei è bellosissima nelle patatine ok, apriamo Adesso metto lo slime. penso mia mamma quando vede lo slime? Pensa che mi fa. Oh, sto vedendo questo qua sopra. Ok, mettiamolo. Qua. Questo lo nasco. Sì. sì, perché no? Facciamo un po' di merenda, facciamo pace? Sì, eh? mi raccomando, niente più scherzi, però. Eh? Ok, ok. Sì, oh, cosa state facendo? State giocando a Roblox? Sì, dai, veramente, un uh, Allora come si gioca? Come oh, le patatine? Eccola, mi avete detto che mi davate le patatine. Ma oh, che buone, buone. quelle che piacciono. Eh, guardate che figata questo sì. slime Pieno di palline che sta cadendo dappertutto Vai pulisci tu <ride> No ma continuano a farmi scherzi Ma non ah, finisci ah, Qua ah, non ah. finisce cata, qua. Cata, cata. Niente giochiamo a Roblox sì. Mangiamo no. Roblox Siamo Complici in questo scherzo, vero amore? Eh, questo scherzo è destinato solo ad Anastasia. Poverina, allora Vanessa ti spiego una cosa. Anche questo scherzo l'ho visto su due, tre go ovviamente. E ci vogliono dei muffin. Io ne ho presi due. Proviamo a vedere se anche solo con uno riesce lo scherzo. Dunque, vane se apriamo un muffin mm -hmm. e eh? Togliamo il muffin dal suo pirottino, lo dobbiamo schiacciare bene bene con le mani, esatto! aspetta che magari riusciamo a farne con uno solo, vediamo un po'. Con le mani, schiacciando bene il muffin, l'olio che c'è all'interno lo riesce ad amalgamare perfettamente, guarda come perfetto scherzo. Vedi? Un po' come quando la mamma fa la pasta frolla per fare la crostata, che sì. con il burro poi la farina diventa un bel panettino. Giusto? Sì. Vuoi provare tu un attimino? Sì, Bisogna lavorarlo molto bene con le mani, eh? E poi se lo dovete fare anche voi a qualcuno, alzatevi sempre le maniche perché se no vi sporcate. Certo, come noi ci siamo sporcati in questo video. <ride> <ride> Soprattutto lei quando si è fatta la cacchina addosso, poverina. Ok Un attimo Bisogna essere veloci veloci Ok va bene Ne prendiamo Un pezzettino così E lo facciamo a forma di cacchina Io Adesso non mi trovo il Cioè sembra un pezzo di cacca adesso? Guardate Esattamente quello che dobbiamo fare, fare. Un pezzetto <ride> di cacca Un bel pezzone di cacca Io ho preparato dei pezzettini piccolissimi di cacca ad arrotolarla bene perché si disfa tutta ma secondo me Anastasia ci casca comunque adesso andiamo a metterli in bagno Shhh. buono eh tutto peggio di poco <ride> <ride> buono questo bello, eh allora adesso vi spiego come ti fa mettere la carta là dentro se volete metterla là dentro o basta piazzare e scaricare però non si fa così allora mettiamo questo pezzo di carta faccio fai un'opera d'arte oddio Mani. che schifo posso mettere si sì, va mi chiamo mi chiamo no. Va bene, amici! Non è cocco! Va bene, amici! Il nostro video di oggi è finito. Speriamo di avervi strappato un buon sorriso Beh, un po' cacoso oggi! E se il video vi è piaciuto,